Going Around, conoscere, girare, partecipare. Questa volta siamo arrivati a, a Bari. Con noi c'è Michele Emiliano. Buonasera. Going Around ha fatto una domanda tramite web ai tre candidati della sinistra in Puglia in occasione delle primarie. A questa domanda Michele Emiliano non ha risposto. Noi siamo buoni, ovviamente abbiamo perdonato Emiliano per questo. C'è una piccola punizione. Che devo fare? Noi abbiamo una sfilza di domande. <ride> Ogni quanto si fa la barba? Quando mia madre in televisione vede che è troppo lunga e mi dice vatti subito a tagliare i capelli e accorciati la barba. E io obbedisco. A un evento di gala indorsa la cravatta o il papillon? Cravatta. Io già sono bello robusto. Se poi mi metti il papillon sei un pinguino proprio. <ride> Non vale a ridere così, eh. Io do delle risposte. Se la televisione fosse un reality, quale dei conduttori eliminerebbe? Forse Bruno Vespa. E dal Parlamento? Tutti quelli che non si appassionano, non si commuovono. Ma ci rimangono gay? Sì, no, forse. Se due persone vogliono legare le loro vite, una volta si diceva per sempre, ma insomma, senza esagerare, se lo vogliono fare in maniera permanente, devono poterlo fare. Mi rendo conto, però, che per alcuni questa storia è ancora dura da metabolizzare. Quindi mi auguro che facciano in fretta ad accettarlo. Vare è una città sicura? Così e così. Eh, avete visto quello che è successo a Parigi. Sono bastate tre persone, sicuramente armate, addestrate, tutto quello che volete. Però non è che i nostri siano da meno. Eh. Forse non li avranno addestrati in Siria, sono addestrati qui in sede. Non è una città diversa da tante altre città d'Europa. C'è chi si fa uno shampoo, chi prende un tè. Lei invece, quando si arrabbia, cosa fa per calmarsi? Prendo la persona alla quale voglio più bene, grido qualche minuto, chiedo scusa, anche perché poi a un certo punto questa persona che mi vuole bene dicendomi che vabbè sono passati tre minuti, mo basta. Quindi calmati e, e poi mi calmo. Ma di solito mi arrabbio per delle stupidaggini. Il ricettore animato preferito, qua dire bambino? Eh, difficile perché ce ne sono tanti. L'orso yogi, il bracco baldo show. I preferisco i vecchi manga giapponesi. Ma tu sei più giovane di me. Forse il Topolino mi piaceva più di tutti. Alcuni ricercatori hanno introdotto un nuovo termine. Reducetariano, ovvero riduci carne. Quindi noi le chiediamo, vegetariano, crudista o reducetariano? Mangio un po' di tutto. Ridurrei la carne, questo è, è, è il danno meno grave. Come si chiama? Re? Reducetariano. Reducetariano. Tutte ve le inventate. Eh? Ha vissuto in Sicilia preferisce l'arancino da magistrato o panzerotto da sindaco? Il mio lavoro di magistrato è stato bello, eh, doloroso, dolorosissimo. In Sicilia io ero con, eh, con Rosario Livatino, quegli arancini di Sicilia mi sono rimasti impressi però eh, io del panzerotto non posso fare a me. Mi avete preparato dei panzerotti? <ride> <no>? <ride> bella il Cerignola o pomodori secchi eh, Questa è una bella domanda però le belle di cirignola sono Totalmente uniche, le più grandi che io abbia mai visto. Scegliamo le olive, anche se per fare a meno dei pomodori secchi è dura, vero Giovanni? Però tutti siamo no. giustamente la concorrenza delle olivi dice orecchiette con le cime di rapa, o dice patate e cozze. Eh, vabbè, ma qua è roba che uno <ride> deve decidere tra San Nicola e San Zabino. Orecchiette con le cime di rapa, avanti. Sulla Cozza Cruda il limone ci sta o non ci sta? No. Renzi o no Renzi? Eh, si può anche rispondere forse? Io? No, no, no, no. Bisogna rispondere secco come al pomodoro. Bisogna sostenere il presidente del consiglio nella sua battaglia però quando uno sostiene un amico, un compagno di partito, non è che si ingoia qualunque cosa fa. Tra qualche giorno sapremo il nome del nuovo Presidente della Repubblica. Ce lo può dire il suo preferito? Spero che assomigli a Sandro Pertini. Ma lei lo farebbe mai il Presidente della Repubblica? Sì. Del Consiglio? Sì. Del Baricalcio? Soprattutto del Baricalcio. La farcanda dei sogni, mare o montagna. Mare. Ero uno studente modello? Non sono mai stato né bocciato né rimandato. È andata molto meglio all'università. Lo studio è stata una delle cose più belle della mia vita. Questo lo voglio dire per... soprattutto perché ascolto i miei figli, ma in generale tutti quelli che in questo momento <ride> sentono il peso e la durezza di studiare. La materia preferita? La storia. Ci raccontano un aneddoto. Carnevale, ci mettiamo d'accordo e al mattino presto arriviamo qualche minuto prima a scuola e ognuno di noi si era vestito da qualche cosa e organizziamo un piccolo corteo. Però quel giorno mi dimentico, io do i miei pantaloni ad una nostra compagna di classe e lei mi dà la sua gonna da zingara, mi danno una cuffietta da doccia e un ombrellino e faccio la vecchietta. Sentiamo le urla del preside, ci precipitiamo in classe, ci spogliamo rapidamente, però lo scambio gonna-pantalone non si poteva fare così facilmente. Mi siedo dietro il banco con la gonna. Entra il professore di matematica e a un certo punto... Mi, mi, mi dice, beh Emiliano, dai vieni alla lavagna, io faccio professore guardi, io oggi ho studiato, però preferirei rinviare. Dice, ma perché vuoi rinviare? No, ma vorrei rinviare, la prego, a suo rischio e pericolo, dico professore, guardi che se io vengo alla lavagna qua mo succederà l'idea di D. Mi alzo, vado alla lavagna e ho fatto l'interrogazione con la gonna e se non sbaglio c'è anche una fotografia che gira di questa cosa che però ovviamente grazie a Dio non si trova più. Da 1 a 10, che voto darebbe a ah, Sirati? 5 Monica Belluzzi? 10 Salvini? 0 Totti? 10 Paolo Sorrentino? 10 Di Battista di 5 Stelle? 7 La Coppa di Amico Buffon? 8 Bruno Vespa? 4,5 Harry Gruber? 7 Ferrero Presidente della Sabatoia? Sì, simpatico, 8 Meno male che li conoscevo tutti Volevo lanciare questa, questa sfida a voi Per vedere poi eh, soprattutto ti fosse il Bari Non mi farai fare una brutta figura ma... Sicuramente sì, <ride> esatto. sicuramente? Dammi almeno qualche possibilità eh. A Bari un calciatore si è malato di patita A Per aver mangiato pesce crudo Fortunatamente senza gravi conseguenze Si ricorda il nome? Frappampina Bobba Vabbè pure Frappampina però Quale fu la partita di soldi di Boba In serie A con il Bari il 17 novembre 1991 Contro di chi? Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' con la Sampdoria azzeccato non so tutto. come si deve dire. alla barilazzo, comunque. Ah, comunque, era barilazzo. Ma se avessi indovinato, avevo diciamo un colpo di fortuna. Eh. E <ride> la stagione 95-96, i pare del troccio di B. Nonostante in squadra ci fossero il capo della Serie A. Si sa dire il nome? Eh, Protti, non lo ricordo bene. Fece 24 gol il 7 gennaio 1996. A FM a Bari. Ti mantienete 4 a 1. Parla rispetto dalla traversa Chi colpì la travessa in quell'occasione? Mm, chi colpì la traversa Questa è una domanda però, Giovanni. Lo eh, eh. no, Valieri No, lo dico io. Anderson sono al finito Il gioco finisce qui. Beh, Giovanni, però sei stato severo, eh. Io avevo cioè, io... pensare perché le mie a ti posono sono Bari. Beh, però sono proprio quello che lo sono ricordato. Questa sfida è stata vinta da sottoscritto. Diciamo, quanto preso? Quanto e mezzo. Se tu mi dovessi dare un voto su come ho risposto sul bar, quanto mi daresti? 8. È un po' regalato il voto. è <ride> <ride> Il voto l'ho dato per la bravura e soprattutto perché si è messi giù con lui per rispondere a, a questo giochino. Grazie molte, con, mo, mi fai commuovere molto. <ride> <ride> <ride> <ride>